Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi vediamo la canzone di Sanremo 2023 di Ultimo, Alba. Dopo la sigla. Ah, ah, canta, canta, canta, cantare in libertà. Bene, ragazzi, questo video si compone di 6 accordi in totale che sono Re minore, quindi Re, Fa, La, poi Si bemolle, andiamo indietro, Do, Si, Si bemolle, Re, Fa, andiamo un po' dentro il piano per suonarlo, poi avremo, andiamo ancora indietro, Fa maggiore, Fa, La, Do maggiore, Do mi sol che tutti conosciamo, poi avremo il La minore, La, Do, Mi e infine come ultimo accordo il Sol minore, Sol, Si bemolle, Re. E la canzone fa così, c'è un intro prima. Con... saremo certo più distanti ma più simili e avremo dentro noi perenni brividi ti immagini se tutto questo fosse la realtà pam, pam, pam, pam, pam, pam, tam, tam, tam. e riprende da capo gli accordi resteranno sempre gli stessi anche nella parte in cui alza diciamo la melodia amo l'alba perché spesso rio la vita a me sopra i nostri limiti e credessimo ai sorrisi come i comici se non dovessimo parlare per conoscerci se non amassimo soltanto i nostri simili forse avremmo gli occhi solo per descrivere Basta solo questo per non perderti Ma ti immagini se tutto questo fosse la realtà Poi c'è di nuovo l'intro E la canzone finisce così